Buonasera, allora eh, qui il collegamento di oggi a due settimane dall'ultimo incontro si svolge fra Parigi e Bari, evitiamo naturalmente le facili battute, insomma eh, fin troppo scontate, cerchiamo invece di non essere scontati. Vediamo qui chi si trova alla mia destra, chi c'è? Io sono Olimpia Imperio e insegno letteratura greca nell'Università Aldomoro di Bari Ecco, sì quindi abbiamo, abbiamo una uh, grecista, grecista poi su una funziona anche bene perché eh, chiaramente grecista, docente di letteratura greca come è stato indicato nella, nella locandina, permette di evitare quei problemi così che si avrebbero con professore, professora, professoressa che in questo momento stanno occupando l'opinione pubblica, l'ennesima l'ennesima arma di distrazione di massa e oggi eh, in questa mezz'ora eh, che ci eh, hanno monificamente concesso eh, gli amici di La Terza parleremo di teatro nella fattispecie teatro greco e quindi faremo una sorta di, diciamo, di rappresentazione condensata pass passando dalla tragedia alla uh, commedia e lasceremo ad altri il dramma satiresco, perché tutto sommato non è, non è cosa nostra. Per cui, Olimpia, eh, eh, fra l'altro sono anche molto contento perché eh, vedo che c'è, siccome mi accusano sempre di avere una libreria disordinata, qui vedo invece che è una <ride> casamicciola, quindi siamo... Non, hai visto, non avete io... visto la scrivania? Che è molto peggio. Non riusciamo a inquadrarla, insomma. E quindi, sia io che Nunzia, la lontra che potete vedere qui, mi hanno chiesto che, che animale fosse. È una lontra, possiamo uh, riderci soddisfatti. Allora, oggi avete visto nella locandina Ficar e Picone, insomma, una, una rappresentazione che è piaciuta a tutti, anche a quelli che di solito non, non si occupano molto di eh, teatro greco. Però nel nostro titolo a, abbiamo parlato anche di Antigone, che è un altro, un altro argomento. A chiappa like perché diciamo magari anche quelli che non sanno molto di teatro greco, però sono molto così contenti di sapere chi, eh, chi è Antigone e a eh, questo e, e poi naturalmente ne approfittiamo anche perché come quello che si dice di solito, insomma l'8 marzo si festeggia tutti i giorni, quindi oggi è il 9 marzo e quindi possiamo festeggiare Antigone se vogliamo, che eh, da, a volte insomma viene presentata come un'icona femminista. Che, allora... Eh, io passo subito la parola a, a qualcuno che ne sa veramente di teatro greco, io non ne so molto e quindi questa è un'occasione per evitare di fare mansplaining e cerchiamo di capire insomma perché Antigone piace così tanto a un pubblico colto o diversamente colto. Beh, Antigone piace così tanto perché la sua vicenda personale è emblematica di una storia di ribellione, ribellione contro il potere, insubordinazione contro quello che sembra essere il tiranno. E peraltro è una donna, quindi è doppiamente ribelle, nel senso che è eh, appunto una persona insubordinata nei confronti del potere peraltro che si ribella anche alle regole diciamo, del, del genere femminile, alle regole della vita di una donna nell'antichità, e non solo, che in genere è remissiva, recessiva rispetto all'autorità non solo dell'uomo di potere, ma del maschio in generale. E quindi già questo fa di Antigone un'icona diciamo, del, del femminismo a torto a ragione, eh? ragione. E non solo del femminismo, perché eh, nemmeno un anno fa eh, un, uh, un personaggio insomma, pubblico che passa per il filosofo italiano, vivente più noto all'estero, come si chiama... Eh sì, a Agamben. Agamben. Ecco, e, e lì, in uno dei suoi interventi, eh, a proposito della pandemia, insomma, che hanno destato scalpore, eh, si era chiesto come abbiamo potuto accettare, soltanto in nome di un rischio che non era possibile precisare, che le persone che ci sono care degli esseri umani in generale non soltanto morissero da soli, ma che cosa che non era mai avvenuta prima nella storia da Antigone a oggi che i loro cadaveri fossero bruciati senza un funerale da cui si evince che anzitutto eh, Antigone è un personaggio storico e che eh, teoricamente eh, insomma ci fosse stato sempre questo funerale da, eh, dall'epoca eh, dall di Antigone fino a quello della pandemia eh, vogliamo cercare di precisare un po' questo, questo intervento eh, che mi lascia qualche perplessità. Beh sì, è, una, così, è un richiamo, è una suggestione fortemente idealizzata rispetto al personaggio di Antigone, perché eh, diciamo, il personaggio di Antigone è molto meno monolitico, eh, di quello che insomma, in genere la, la, la, anche la, la tradizione ci, ci, fa, ci fa pensare che quello che si, si insegna a scuola quello che si dice di lei quando si legge, quando si legge questa tragedia mm, è meno monolitico, meno sofocleo di quello che in genere si crede no? si dice che in genere i personaggi di sofocle sono appunto protagonisti assoluti della scena e sono eh, diciamo, tetragoni nelle loro certezze Beh, eh, Antigone non è proprio così monolitica come, come si crede, come non lo è neanche Creonte, perché eh, è vero che Antigone muore mh, per onorare la memoria del fratello Polinice che eh, Creonte, il re di Tebe, ha lasciato in sepolto, ma è anche vero che Creonte, il re di Tebe, ha lasciato in sepolto Polinice perché Polinice ha recato guerra, alla sua città, ha armato il popolo di Argo e l'ha portato non solo contro suo fratello Eteocle, ma anche contro tutto il popolo di Tebe. Di questo Antigone diciamo, non parla, omette questo dettaglio, come in genere fanno tutti, diciamo, nel bene o nel male, tutti i rivoluzionari, tutti i ribelli: cioè rimuovono la causa prima del conflitto. Eh, ma Antigone non è tetragona, non è monolitica, perché lei stessa, a parte che vacilla, come è ovvio che sia appunto quando è posta di fronte al dilemma se vivere o morire, ma lei vacilla anche rispetto a un altro problema, cioè al dilemma parentale. Cioè, Antigone è vero che muore, va fino in fondo, resta ferma nella sua, appunto, nella, nella sua posizione, non si piega a Creonte ma in uno dei, dei momenti appunto di tentennamento che sono tipici poi del, del, del dilemma tragico, lei si pone una domanda, cioè dice ma, eh, o meglio fa una riflessione insomma, in uno dei momenti di debolezza che ha, inevitabile, cioè dice eh, se io eh, avessi un marito e dovessi rinunciare alla mia vita eh, per un marito, forse non lo farei perché un marito, di mariti se ne possono avere altri È quello che diciamo dalle nostre parti al sud si, si dice il sangue scritto, i mariti sono sangue scritto e quindi morto un marito se ne fa un altro. Ma c'è di peggio, Antigone, in maniera ancora più cinica se vogliamo, dice: Se io, eh, se si trattasse di un figlio probabilmente io potrei avere altri figli ma il problema è che si tratta di un fratello e siccome i miei genitori sono morti perché sia eh, Giocassa che Edipo sono morti eh, io non posso avere un altro fratello e quindi per il fratello io sono disposta a morire questo dilemma parentale che, ha un, che di, di cinico, diciamo, non ce lo nascondiamo, ha diciamo, a, a, a fatto arrovellare gli studiosi, che si sono chiesti come è possibile, addirittura si è ipotizzato che, questo, che questa riflessione, questa porzione di testo fosse interpolata, non fosse autentica, eh, perché ci si è chiesti com, appunto come mai una donna eh, che è animata da così nobili sentimenti, si ponga questo quesito e metta sul piatto della bilancia la natura del rapporto parentale che ha con Polinice. Se fosse un marito fa niente, mi risparmierei la vita, se fosse un figlio persino un figlio me la risparmierei la vita, pensate quanto è paradossale questa affermazione, ma per un fratello no, perché un fratello non, non si può soppiantare, tanto più se i genitori sono morti e questa è, mh, su questo ci si è molto interrogati, in realtà non, non, nessuno è mai riuscito a dare una risposta, l'unica risposta che si riesce a dare, è anche mettendo a confronto questo passo con un altro famoso passo del terzo libro delle storie di Erodoto, in cui c'è la moglie di Intaferne, Intaferne è uno dei, di quelli che si pensa abbiano congiurato contro Dario il re di Persia, fa lo stesso discorso, cioè praticamente dice che eh, appunto si può rinunciare eh, a eh, onorarlo, non, cosa che non si può fare se si tratta di un fratello. Ora, qual è e, il punto e, e, e, e questa... Noi abbiamo Scusa se ti interrompo, però, siccome abbiamo anche eh, altra carne a fuoco da indicare, certo. la, la questione è che eh, in effetti tutto questo ci eh, spiega fin dall'inizio un problema evidente, che noi abbiamo eh, di fronte qualcosa che non può essere ridotto in pillole, cioè Antigone certo. non può diventare un luogo comune, eh, perché eh, eh, dietro questo c'è un mondo, un mondo particolarmente complicato e che sicuramente agli ateniesi aveva cose da dire che a noi eh, certamente non può dire più. E a, questo, e a questo proposito, ecco, io ho sentito poco fa, eh, eh, mentre, mentre spiegavi eh, eh, giustamente questi, eh, questi problemi, e con grande piacere ti ho sentito pronunciare edipo, perché allora, lì eh, il, eh, il cultore di storia romana che è in me è molto felice, perché anzitutto perché si rispetta, rispetta come di giusto l'accento latino, ma anche perché in, eh, in qualche maniera eh, questo può anche creare una sorta di linea di demarcazione fra il mondo classico come eh, lo, eh, lo vedono eh, i classicisti e il mondo classico eh, come lo vedono i non classicisti. Cerchiamo di farli eh, riunire e passiamo all'altro personaggio interessante che a questo punto noi chiameremo Dioniso. <ride> sì. Certo, Dioniso, Dioniso comico naturalmente, noi parliamo di Dioniso. A qualcuno che dirà, ma io ho sempre sentito dire Dioniso e allora in questo punto c'è il Rocco Schiavone che è in me che lo porterà a rispondere in modo inurbano, ma siccome qui insomma, è il 9 marzo, si festeggia l'8 marzo ancora una volta, ci sono delle signore, non lo dirò, ma lo penso <ride> molto forte. Sì, devo dire che però nel caso di, di come nel caso ah, di Edipo e Edipo, anche nel caso di Dioniso Dioniso, eh, vige ecco, una grande libertà, ecco, perché per esempio gli attori tutto il mondo del teatro rivendicano il diritto di pronunciare Edipo in luogo di Edipo e eh, Dioniso in luogo di Dioniso. Avesse, e del resto nessuno dice Cleopatra, quindi insomma. Ah, pronto, chiudiamo, pronto. chiudiamo questa parentesi eh, di pedanteria e cerchiamo adesso di passare a, a, al Dioniso eh, Ficarra. Perché in, eh, perché in effetti è un aspetto interessante, anzitutto spiegaci qual è il rapporto che c'è fra te e Dioniso Ficarra, che non è soltanto, non si limita semplicemente al rapporto della eh, professoressa, professora, eh, direttora eh, eh, di eh, letteratura greca, eh, ma eh, che riguarda anche un impegno particolare, in, uh, nella uh, diffusione eh, di una serie di messaggi alla, a quello che è il mondo attuale e contemporaneo. Raccontaci. Sì, eh, quella con Ficarra e Picone, con la coppia Ficarra-Picone, perché è una coppia inscindibile, eh, così come nelle rane eh, Dioniso non può esistere senza il suo servo Santia, così Ficarra non può esistere senza Picone, e viceversa, così come Antigone non può esistere senza Creonte, eh, evidentemente eh, il mio rapporto con Ficare Picone è stato un'esperienza un molto eh, interessante e molto divertente ecco, dalla quale devo dire io ho imparato molto perché ecco, ho imparato ecco. innanzitutto in che contesto ci troviamo? Cioè ci troviamo, sì, sì, ci troviamo a Siracusa, sì, questo ho messo di dirlo, ci troviamo a Siracusa nella primavera dell'ormai lontano 2017, quando, appunto per quell'anno, la stagione teatrale dell'India dell'Istituto Nazionale del Dramma aveva previsto di mettere in scena oltre a due, commedie, oltre a due tragedie, scusate, genere, insomma, la tragedia la fada padrona nel teatro greco di Siracusa perché il genere è serio per Antonomasia, poi in questo diciamo chi, mi piacerebbe parlare diciamo, perché eh, rivendico a, a, porti, a gran voce la serietà del genere comico ehm, e non solo perché studio la commedia, ma perché la commedia, la commedia di Aristofano è una commedia serissima ebbene nell'estate, nel primavera estate del 2017 nel teatro greco di Siracusa furono portate in scena eh, le Ficarra era nei, nelle vesti, nei panni di Dioniso e Picone era nei panni del suo servo, Santia. E, e lì abbiamo avuto, insomma, ci siamo insomma, si è iniziato un rapporto, anche una frequentazione che è passata attraverso la lettura del copione, ma anche attraverso una riflessione, diciamo, delle dinamiche drammaturgiche di questo testo, cioè... Ficcari e Piccolo sono due comici, eh, due grandi professionisti del comico, e si sono posti il problema di come far ridere il pubblico: cioè di come una commedia del V secolo, della fine del V secolo a.C., peraltro non solo una commedia antica, perché. Diciamo, di commedie antiche ce ne sono, se ne, ne, ne trovano nel teatro latino, Plauto, Terenzio, ma anche nel teatro greco. Avremo le commedie di Menandro, ma come far ridere il pubblico attuale? Il pubblico è un pubblico eterogeneo, vasto, evidentemente, non un pubblico di grecisti o di studiosi. Eh, in un grande teatro, quale quello di Siracusa, come una commedia di Aristofane, cioè il, diciamo, un commediografo che già Plutarco, in età imperiale, tra il primo e il secondo secolo, dopo questo, non capiva più, non apprezzava più. Aristofane già non piaceva più a Plutarco. Plutarco diceva che i testi di Aristofane erano illeggibili, incomprensibili, non facevano ridere, non solo pieni di, di oscenità, di volgarità, erano inconcludenti, avevano delle trame surreali, e diceva una cosa interessante Plutarco, questo lo diceva sia in un passo del, diciamo, dei Moralia, sia eh, in, una, in una, che non è una vita parallela, ma è come se lo fosse, perché è la comparazio tra Aristofane e Menandro. Ehm, e in questi due passi eh, Plutarco si interrogava su, su questo fatto, cioè come può piacere ormai a distanza di secoli, e stiamo parlando di un autore di età imperiale, eh, come possa ancora piacere, come possa ancora far ridere un commediografo come Aristofano di cui non si capisce nulla, cioè nel senso che è pieno, in, in, in, la sua comicità è intrisa di riferimenti all'attualità contemporanea, alla vita dell'Atene proprio di quei giorni lì, cioè della, della, de, de, de, dei pochi giorni prima della rappresentazione. Però ci sono delle parolacce colorite. <ride> sì, ci sono parolacce colorite, ci sono allusioni, riferimenti c'è stata la politica, Satira basata sulla stretta attualità, sulla scottante attualità proprio dei giorni, delle settimane che precedevano la messa in scena e quindi con, non semplicemente allusioni, io ho detto allusioni ma sarò ancora più esplicita, cioè attacchi diretti ad personam contro personaggi pubblici, personaggi più in vista dell'Atene contemporanea, contro i demagoghi, quelli che diciamo, governavano la polis democratica in, quei, in quegli anni, in quelle settimane, in quei mesi, anche nei giorni eh, in cui si svolgeva la rappresentazione. E Aristofane non le mandava a dire cioè li ricopriva di insulti e insulti appunto pesantissimi. All'epoca quindi non c'erano le querele come ora, quindi basta <ride> alludere ad alcuni comportamenti di certi politici e arriva subito la querela. Cosa succedeva allora? Dunque, allora, um, diciamo, per quello che sappiamo noi, eh, perché poi noi non sappiamo tutto eh, e soprattutto della commedia non sappiamo molto, sappiamo molto di più della tragedia, che genere appunto, come dicevo prima, più serio, più importante sin dall'antichità, eh, noi sappiamo che... Probabilmente prima della messa in scena avveniva una specie di eh, diciamo un'anteprima una, un dinanzi a una giuria mh, formata dai magistrati ateniesi che valutavano l'opportunità di portare in scena quella commedia, o meno. Ma questo non significa che poi, magari appunto, poi il commediografo una volta che andava in scena, non si prendesse le sue libertà. E quindi una volta andato in scena, il comediografo si lasciava andare al turpiloquio, agli attacchi personali, senza ritegno, senza pudore e senza timore di, appunto, di incorrere poi nelle famose querele. Quindi diciamo, il tema della censura, che pure esisteva nel teatro dell'Atene della, della, degli ultimi decenni del V secolo, è un tema diciamo, tutto da studiare, tutto da discutere, perché c'era e non c'era, apparentemente c'era, ma nei fatti non c'era anche perché la polis democratica, le istituzioni i magistrati che governavano la città di Atene consentivano ai commediografi quella libertà di parola era come se fosse un gioco delle parti per eh, cui diciamo, Atene celebrava la sua libertà democratica lasciando la libertà di parola ai commediografi ma all'atto pratico nella rappresentazione eh, eh, portata avanti da Ficarra e Picone dove c'è stato naturalmente poi eh, insomma una serie di complici fra cui tu sei una, diciamo, una complice <ride> particolare e che cosa è successo? perché certamente eh, non, non c'è stata una modernizzazione spinta, c'è stato qualche naturalmente elemento che ha permesso di agganciare più facilmente mh, il pubblico però mi sembra di capire che eh, i miei eh, diciamo, compatrioti, nel senso di Patrice perché sono palermitano anch'io eh, hanno eh, hanno tenuto particolarmente a mantenere eh, la, la commedia, cioè senza eh, fare troppi eh, strappi. Come ora sembra anche il caso, in, uh, insomma c'è anche un po' la moda, e questo naturalmente non soltanto per il teatro antico, ma per altri tipi di rappresentazioni. Che cosa è, è successo? Dunque, eh, sì, quando abbiamo lavorato su questo testo, per la messa in scena, perché ovviamente una traduzione scenica è cosa diversa da una traduzione pensata per la stampa. Eh, quindi filologicamente rigorosa, ci siamo chiesti se attualizzare o meno i nomi di tutti questi personaggi politici, alcuni dei quali, devo dire, ignoti anche a noi, diciamo, nomi abbastanza sconosciuti anche nell'esegesi nell antica, quindi diciamo alcuni sono molto noti, altri molto, un po' meno, altri non sono affatto, e ci si è chiesti appunto che fare di questi nomi, che fare di queste battute squisitamente politiche. Ci abbiamo pensato un po', abbiamo anche provato a fare il gioco degli abbinamenti, no? cioè a ciascun politico far corrispondere un politico attuale. Dopodiché ci siamo detti, e lo stesso regista eh, Corsetti eh, ha, ha insomma, preso alla fine questa decisione, che qualunque forma di attualizzazione sarebbe risultata alla fine una banalizzazione, ma soprattutto avrebbe reso quello spettacolo effimero tanto quanto effimera era lo spettacolo di Aristofane nei giorni in cui Aristofane lo portava in scena, cioè a Numero distanza già, già di un mese, già il testo di Aristofane era superato. Aristofane era superato. E se vogliamo e, anche un po' kiccio, oltre che effimero. Anche un po' piccio, appunto, diciamo banalizzante, e, e effimero perché con, tra l'altro conosciamo anche la, come dire, la, le, le dinamiche della vita politica italiana e anche non soltanto italiana, sappiamo che da una settimana all'altra cambia tutto, no? Sappiamo che è un quotidiano, diciamo, il giorno dopo è già vecchio. E, certo. quindi... e poi sono anche passioni politiche diverse, perché io a Siracusa sono andato anch'io, ma ci sono andato da liceale, cioè mi ci portava alla scuola. Eh, una volta vidi proprio le rane, però con Buazzelli, e, e... un'altra un un volta, l'anno precedente, c'era una rappresentazione delle troiane dove alla fine eh, c'erano dei, dei megafoni che parlavano del problema della dittatura dei colonnelli in Grecia, che, che all'epoca era gli sgoccioli, ma c'erano tutti, tutti i problemi. All'epoca mi ricordo che c'era questo uh, uh, professore di filosofia che insegnava a Palermo e che cercava di rifarsi una virginità politica a destra, Armando Plebe, che scriveva su Il Borghese si faceva chiamare Il Professore. E lì <ride> si era preso a morte con quello che all'epoca eh, curava eh, l'aspetto la, scientifico delle rappresentazioni di Siracusa, che era il professor Giusto Monaco, quindi a, eh, che, eh, che insegnava anche a Palermo, e, e l'aveva trattato proprio da scimmione. Era naturalmente un riferimento a Romagnoli, Miermo Ossignone, che richiamava naturalmente un altro personaggio che durante il fascismo a Siracusa aveva fatto il bello e il cattivo tempo. Certo. Quello, quello che è interessante è capire come anche questo, questo tipo di spettacoli possono anche conoscere una fortuna di tipo diverso a seconda del periodo in cui vengono rappresentati. Quindi, abbiamo, eh, quindi eh, volevo chiedere eh, giustamente in, um, quali, quali sono le prospettive. Non dico soltanto per Siracusa, ma per la possibilità effettivamente di diffondere questo tipo di modello e cercare a un, a, a un certo momento di insegnare eh, cose nuove. Oggi abbiamo appreso molto uh, su Antigone e eh, eh, lì eh, io temo che il nostro pubblico sia un pubblico di eh, appassionati al mondo classico, sarebbe bello che, ho, che ci ascoltassero anche que quelli che sono meno eh, appassionati, certo. ma ci sono tantissimi altri aspetti, eh, miti, eh, eh, e altri oggetti di che potrebbero effettivamente dirci qualcosa, quali sono le tue idee ad esempio, per il futuro e che cosa potremmo rappresentare che, quali opere potremmo rappresentare dicio, quali sei. miti ma sì. eh, allora mh, i, i, il mito è un bagaglio inesauribile anche i miti mh, diciamo i miti minori i miti raccontati antichità eh, sono una miniera per noi, perché ciascuno di noi può eh, diciamo, leggere all'interno di un mito, eh, rileggere la propria storia, la propria vita, la, la, la storia della, della, eh, della propria famiglia, della propria nazione, cioè, tutti i miti parlano, secondo me bisogna lasciarli parlare per quelli che sono, cioè, non ci sono miti più importanti, miti meno importanti, però bisogna lasciare parlare i miti, non, cioè le, ripeto, le, le rivisitazioni attualizzanti sono sempre inevitabilmente tendenziose ehm, e, e idealizzanti, e inutilmente idealizzanti, e no, ecco, questo è appunto. Questo mi ricorda, eh, eh, un, mi, mi concedo un'ultima un Marcord sempre a proposito di questa rappresentazione delle rane con Buzzelli, mi ricordo che accanto a me c'era un, eh, un mio compagno di classe che adesso è un eh, serio giurista, e lui era talmente fomentato che mi sa: ah, Ma io come mi piacerebbe vivere nel quinto secolo Cristo. <ride> già all'epoca per quanto io apprezzassi già insomma il mondo classico ho fatto un liceo classico e poi io ho fatto studi classici eh, no, ero piuttosto così perplesso da questo aspetto Ma, però già che ci siamo eh, io vorrei che tu rispondessi a una domanda che eh, mi sono posto proprio adesso eh, ritornando a questi miei anni di liceale in cui eravamo ingenui però imparavamo tante cose mh, e, e questa storia è l'Apollino e il Dionisiaco, <ride> ma è una, è una balla, ce lo, lo conviene o no? Beh, eh, anche lì, sono, Apollo non può esistere senza Dioniso e viceversa, sono, sono fratelli, ecco, sono due facce della stessa medaglia, dentro di noi e dentro ognuno di noi c'è l'Apollino e il Dionisiaco, quindi anche questo direi che non, insomma, non, sì, eh, diciamo... Lasciamo parlare Nietzsche su questo, ma ecco noi che siamo tardi epigoni, pigoni, per quanto riguarda noi, ecco io mi terrei lontana da queste, queste che inevitabilmente diventano delle categorizzazioni un po' banalizzanti. Tra proprio... i commenti c'è chi sì. ci, ci fa notare che la pace non è mai stata rappresentata. e eh sì. eh, eh lo so, l'ho letto. Che... un'idea. Potrebbe essere un'idea, ma la Siracusa, diciamo, non, è, è difficile, mh, diciamo, entrare nei penetrali del dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, quindi mh, loro decidono sulla base di logica, probabilmente spesso si decide anche in ragione delle disponibilità degli attori, dei registi. La pace comunque è una delle commedie che già nell'antichità era ritenuta tra le meno riuscite di Aristofane, perché c'è anche un problema di questo, cioè l'efficacia drammaturgica di questi testi, mentre ecco, terane, è meglio, eh, sì, sì. la pace effettivamente è un po', ecco, noi, un po insomma, disorganica. Il tempo sta continuando a scorrere e a questo punto noi dobbiamo fermarci con grande rammarico sia mio che di Nunzia L'Alontra che, che, che ha molto apprezzato tutta questa conversazione e vorrei chiudere insomma, con un'ultima un domanda a questo punto abbiamo parlato delle nostre categorie ci siamo presentati che cos'è per te un antichista? Allora, o che cosa dovrebbe ehm... essere, se preferisci? Allora, un antichista è, se posso anche qui usare una categoria banalizzante, essenzialmente uno storico, cioè uno che lavora a ricostruire la storia delle parole dei testi e di tutti i documenti di quello che un tempo si chiamava la cultura materiale, pensiamo appunto all'archeologia all'epigrafia alle, alle quindi si cerca di ricostruire la storia del passato attraverso questa documentazione che è di varia natura, naturalmente questo passato è irrimediabilmente perduto, è lontano quindi eh, quello che fa l'antichista è uno sforzo costante, continuo di ricerca, di interpretazione che non approda mai alla verità eh, quindi un'indagine che resterà sempre destinata probabilmente a restare sempre in evaso. E tuttavia, è anche una straordinaria palestra intellettuale per tutti noi. Direi, sì, direi proprio di sì. e Insomma, con queste, questa ultima eh, osservazione: pensiamo, Dunque, il Deus Ex Machina non è arrivato, ma non importa, <ride> insomma ci sarà un po'. Eh, lo attendiamo, eh, fidu fiducioso. A proposito di per tornare con, diciamo, movimento anulare, ci... con... abbiamo parlato di Antigone, io vorrei spezzare una in difesa di Creonte, il povero Creonte, così bistrattato. Creonte è quello che ha, eh, diciamo, anche contro i suoi stessi sentimenti personali, perché poi si vede morire una nipote, che è Antigone e un figlio che è Emone appunto, quindi anche lui è un personaggio estremamente tormentato, tutt'altro che tetragono e monolitico, come invece in genere appunto nei manuali di storia letteraria si legge, ed è soprattutto il garante della democrazia, cioè il garante delle leggi scritte, quindi è il garante della democrazia di fronte e di contro a un Antigone che diciamo si è, è ostinatamente... Eh, diciamo avvinghiata a, eh, a uno ius francamente arcaico, quello ius contro l'Alex, uno ius arcaico che come dicevo prima ha eh, eh, a cuore la continuità maschile della dinastia, perché Creonte essendo in fondo il fratello di Giocasta è come se fosse una, una sorta di usurpatore opportunista del potere, quindi diciamo Rivendichiamo, io diciamo, spezzo una lancia a favore del povero Creonte che è sempre visto con, sotto una luce sinistra a fronte dell'eroina antigone che è vista appunto come la, il simbolo appunto del femminismo o, o della ribellione contro il potere, addirittura è diventata un'icona del terrorismo per esempio nel, eh, negli anni 70, alla fine dei 70 in Germania, ecco questo solo approfittato di questi due minuti, eh, ma sì, tu forse diciamo... mi volevi chiedere qualcosa. Sì, sì, a ciascuno la sua antigone, insomma, e quindi e questo mostra ancora una volta eh, l'importanza di chiamarsi antichista. Eh, sal <ride> salutiamo eh, tutti, tutti, tutti voi. Noi ci ritroveremo fra due settimane con uh, un altro ospite, a uh, cui. Identità sarà svelata soltanto all'ultimo momento. Grazie ancora a Olimpia Imperio e speriamo di ritrovarci presto a Siracusa o eh, da qualche altra parte quando final finalmente finirà questo... Eh, no, stavo per dire stato di eccezione, no, no, no. Grazie a tutti, a presto. <ride> grazie a Giusto Traine e grazie a tutti, tutti voi che ci avete ascoltati. Buona serata.